A chi consiglio di fare le costellazioni? Mm, a che voglia di mettersi in gioco sinceramente? Perché la costellazione, questo lavoro funziona molto bene se sono disposto a mettermi in gioco. Che significa mettersi in gioco? Significa che mm, tutto quello che so fino a oggi di me può anche cambiare perché io in questo momento non mi vedo, mi vedete voi attraverso la videocamera, ma magari altri possono vedere altri punti di vista che io non conosco, siamo qua per crescere su questo pianeta Terra, per fare esperienze, e quindi come posso fare esperienze? Sicuramente attraverso le relazioni con l'altro, con l'altra, dove altro qualsiasi cosa, da un animale, da un uomo, una donna, da un fiore, qualunque cosa in cui entro in relazione, se sono presente, se sono presente in quel momento, mi permette di fare un salto in avanti, di comprendere delle cose. Quindi essere disponibili a mettersi in gioco significa, oh ma guarda! C'è anche questa cosa che non conoscevo di me. Guarda, posso anche interagire in maniera nuova nelle mie relazioni, dove magari avevo messo dei muri, avevo messo dei paletti, avevo deciso che le cose dovevano andare in quel modo o addirittura che non c'era più possibilità di eh, trasformare la relazione. Quindi se mi mette in gioco, eh, sicuramente possono arrivare novità per eh, il mio viaggio sul pianeta Terra.